festival di spettacoli gratuiti, raddoppiano i posti a sedere rispetto al festival dedicato a Beethoven della scorsa estate. Sentiamo Claudio Apostolo. da qualche giorno Mozart risuona per le strade di Torino e questa sera entra nel salotto buono della città aprendo ufficialmente il festival. La prima e l'ultima serata della Sei Giorni Mozartiana sono affidate all'orchestra e al coro del Teatro Regio. Si comincia tra poco con la storia del seduttore seriale per eccellenza Don Giovanni nell'adattamento del giornalista e melomane Vittorio Sabadin. Sottotitoli, anche se il Don Giovanni è in italiano e una voce narrante, quella di Lucilla Giagnoni, aiuteranno a seguire l'azione scenica. Un'idea che restituisce al melodramma la sua dimensione popolare, perché va detto che arie e romanze delle opere liriche tra 7 e 800 erano la musica che la gente cantava per strada, magari storpiandola, come facciamo oggi con le canzonette. Domani e domenica la protagonista dei concerti serali in Piazza San Carlo sarà l'Orchestra Nazionale della RAI con diretta su Radio 3 e poi la Filarmonica di Torino. Il programma tutto gratuito e fittissimo con concerti che dilagheranno anche in luoghi informali Portapalazzo, il Quadrilatero Romano, Borgo d'Ora, come anticipano le immagini che vediamo che annunciano il progetto Le strade di Mozart curato dall'associazione Glocal Sound la grande maratona comincia tra poco alle 21 in piazza San Carlo, in platea posti a sedere per 2000 persone.